Vending Sud 2019 ci troviamo nello stand di Lollo Caffè e siamo in compagnia di Ciro Lollo Ciro, bentornato dinanzi alle telecamere di VendingTV.it Un saluto a tutti gli amici di VendingTV Vending che dire, oggi a Catania c'è stata una bella affluenza di, di gente contrariamente a quello che eh, ci aspettavamo Uh, infatti noi quest'anno uh, ci siamo ripromessi di venire, anzi imposti quasi perché abbiamo saltato questa manifestazione per due o tre edizioni perché combaciava con altri impegni e con altre manifestazioni. Siccome in Sicilia abbiamo un bel pubblico di clienti, di amici e di sostenitori del marchio Lollo, quindi appassionati eh, consumatori di, del nostro prodotto, era rigoroso ed obbligo essere presenti qui e dare eh, a loro le ultime notizie e le, eh, le nuove diciamo le novità che l'orlo lo caffè come ogni anno eh, si appresta a presentare sul mercato Ciro, voi offrite al mercato in otto tipologie diverse di formati 5 miscele e in aggiunta 5 solubili un'offerta davvero completa al mercato. Per giunta avete un testimonial d'eccezione che è Antonino Cannavacciolo che rappresenta davvero da una parte, ecco, è, è un amico ma è anche e soprattutto il volto più genuino della cucina italiana. Quanto ha contato insieme alla completezza dell'offerta? Il fatto di aver avuto un, un amico che vi ha accompagnato in questo percorso negli ultimi tre anni. È contato moltissimo, ci ha dato una grossa mano eh, perché Antonino, al di là di essere un personaggio famoso, socievole di, eh, come si dice, di... Ehm, genuino, di essere genuino e di grande carisma e personalità ci ha aiutato molto in quanto lui dà un messaggio proprio di, di qualità di impegno e di passione in quello che fa che è un po' il nostro claim gusto e passione perché in tutte le cose ci vuole quello e quello e per cui stiamo facendo un bel percorso insieme e qualitativamente lui in quello che eh realizza eh da sempre il massimo eh lo stesso cerca di fare l'orlo caffè infatti credo che siamo una delle poche aziende in Italia che ha il paniere di prodotti più ampio eh degli altri cioè di tutti in effetti Ciro, infine quali sono le novità dobbiamo attenderci per il prossimo semestre in vista anche di quella che sarà la fiera delle fiere del vending Venditalia 2020 che si terrà nel prossimo maggio. Ci sono molte novità, però le stiamo ancora concretizzando e mettendo a puntino eh, il tutto perché è, sono novità su un tema molto sensibile come la compatibilità, eh, la compostabilità. Difatti siamo qui a Catania, abbiamo presentato il nuovo eh, kit accessori che è totalmente eh, compostabile, quindi da poter gestire tranquillamente, a, di, a differenza della plastica, della paletta di plastico, questa è totalmente eh, compostabile e gestita nell'umido. Oltre a questo ci saranno poi delle eh, novità che scopriremo ad ottobre all'Ost, proprio per mantenere alta la, la curiosità di, di, dei nostri eh, sostenitori. Noi ci saremo, presenteremo in quell'occasione anche tutte le tue novità dedicate all'Oreca, quindi al ramo bar, per i bistrò, per tutti coloro che desiderano aderire alla vostra offerta che di per sé è già abbastanza ricca, voi avete iniziato da pochissimo in fondo e avete al vostro attivo già una significativa quantità di bar vostri clienti. Sì, sono due anni, se ti ricordi, noi presentammo insieme, tu mi disti l'opportunità di eh, spiegare un po' per Sommi Capi il discorso di, dell'Oreca. Dal 2017 ad oggi ha impegnato circa il 7 l'8% del nostro fatturato che eh, considerando i nostri numeri è, insomma, è una quota abbastanza soddisfacente però eh, abbiamo notato che c'è ancora molto da fare per cui eh, abbiamo molte idee e molte cose da proporre che ti ripeto sempre in sede dell'Ost, che è una, eh, un evento che raccoglie un po' tutti i rami lì faremo la presentazione di tutto un po' di pazienza da parte dei nostri clienti perché le idee, eh, sono i progetti che noi presentiamo sono ambiziosi e articolati, per cui eh, c'è bisogno di 5 minuti di attenzione. Diciamo qualcosa in più di 5 minuti. Anche 10. <ride> grazie Ciro, grazie per l'opportunità, voi avrete modo di scoprire tutto ciò che si nasconde dietro i nuovi progetti di Lollo Caffè attraverso VendingTV.it e naturalmente VendingNews.it Ciro, grazie Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici di VendingTV